Ciao, sono Marco. Anche oggi mi sono fatto una meravigliosa corsa e qualcuno mi ha domandato ma veramente corri tutti i giorni? Beh, vedi, tu ti lavi tutti i giorni? Magari i denti, il viso? Le signore si truccano tutti i giorni, gli uomini si fanno la barba più o meno tutti i giorni, ovviamente chi non la porta lunga tutti i giorni bisognerebbe leggere qualche cosina, vedi, se tutto quello che tu fai rientra in una routine, e credimi, quello che fai rientra in una routine, devi fare in modo che questa tua routine sia una routine virtuosa e non viziosa, perché è normale, tutti quanti noi abbiamo una sorta di routine dobbiamo trasformarla in una routine virtuosa e io ho cercato di inserire nel mio tempo anche l'esercizio fisico che è necessario, è assolutamente importante, come fai a vivere senza, d'altro canto, tutto quello che tu non eserciti alla fine lo perdi e non vorrei perdere insomma il mio bene più prezioso che sono io quindi devi farlo tutti i giorni, tutto quello che per te è importante va fatto tutti i giorni, se la tua salute per te è importante ti devi esercitare tutti quanti i giorni, così come devi curare la tua alimentazione, devi evitare di andare sovrappeso e quant'altro, perché ti dico evitare di andare sovrappeso? Per il semplice motivo che se vai in sovrappeso il tuo cuore soffre di più, i tuoi organi eh, lavorano in maniera eccessiva magari, cerchiamo di capirci, eh? intendiamoci, quindi... Tutti i giorni devi fare qualche cosa che possa essere virtuoso o meglio prezioso per il tuo corpo, comunque sia, in ogni caso, per il tuo corpo, per la tua persona, per la tua cultura. Devi leggere qualche cosina anche tutti i giorni per, eh, um, come dire, per aumentare o sostenere il tuo livello culturale e formativo anche. Mm? Tutti i giorni, fallo tutti i giorni. Io sono quasi arrivato a destinazione... Tra poco prendo l'automobile e vado a fare una doccia fantastica. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.